Cosa dice l'articolo 6 della Costituzione italiana? L'articolo 6 della Costituzione italiana tutela le minoranze linguistiche. Dice espressamente in questa maniera La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo scopo principale è quello di tutelare le altre lingue che non sono la lingua nazionale e scontato che la lingua nazionale è la lingua italiana, ma tutelando le altre minoranze linguistiche permettiamo che la nostra lingua possa arricchirsi, arricchirsi di nuovi termini, di nuovi neologismi permettendo così alla nostra lingua nazionale di diventare sempre più efficace. Con il fascismo questo non avveniva, le altre lingue che non erano la lingua italiana venivano soffocate. Si impediva la libera espressione delle minoranze linguistiche.